Cedo la parola alla eh, società di Alsta, aspetta Giuseppe Dotaro, consigliere nazionale del CIRS, e a Giovanni Brunelli, dirigente del Ministero dell'Ambiente, che eh, saranno i moderatori di questa eh, nutrita tavola rotonda. Vi eh, ringrazio ancora per l'attenzione. Buongiorno, a questa tavola rotonda sarà moderata da due voci, da me e da eh, Giovanni Brunelli, che farà poi breve introduzione, io chiamo alla eh, volta i nuovi partecipanti, l'Onorevole eh, Chiara Braga, che è un membro della Commissione Ambiente della Camera, eh, non è potuto venire, eh, si scusa, domanda e saluti di Erasmo D'Angelis, struttura dell'unità di missione Italia Sicura. Eh, ci sarà poi Gabriela Scanu, che è eh, membro della segreteria tecnica del Ministero dell'Ambiente, Bernardo Di dell Bernardinis, presidente di ISPRA. Massimo Gargano, che abbiamo già conosciuto stamattina, direttore Chianti. Massimo De Paoli, che è il sindaco di Pavia e coordinatore nazionale ANCI per le aree Andrea Agabito, responsabile del programma Acqua del WF Italia. Giorgio Zappezzi, responsabile scientifico di Legambiente. E Gianni Russo, che è responsabile dell acqua viva della WISP di sport di Terra Volevo tranquillizzarvi perché immagino che tanti di voi eh, non avrebbero fare delle domande ai relatori del mattino, ma alla fine diciamo, di questo primo giro di intervento ci sarà spazio per il dibattito e quindi anche eventualmente per qualche domanda. Eh, io prego i relatori di essere eh, estremamente concisi nelle, nelle risposte perché siete tanti e abbiamo accumulato un po' di salto e passo la parola a, a Giovanni. Grazie, ringrazio molto CIRF per questo invito, per darmi l'opportunità di co-ordinare le parole totale. Eh, la breve introduzione che mi sento di fare è questa. Sono stati, come sempre accade in queste situazioni di addetti ai lavori che si raggiungono, sono stati molto molto, molto interessanti gli spunti, di analisi, di spunti di varie considerazioni spunti e considerazioni che ho incasellato nella struttura che è quella, che mi sono, ah, struttura diciamo, professionale, che mi sono fatto in quanto da 14 anni al Ministero dell'Ambiente e tante cose mi occupo anche di eh, gestire programmi di assistenza tecnica, per, principalmente per le regioni meridionali, programmi di assistenza tecnica per, per attuare la programmazione comunitaria secondo linee diciamo così di sostenibilità ambientale per dire in maniera molto quindi mi ha così, eh, suscitato una, uno spunto di, di discussione che vorrei offrire a questa tavola rotonda ad esempio la slide che Giancarlo Gusmaroli ha presentato nella sua, eh, nella sua la slide che riguardava la governance come si quali sono gli step per governare adeguatamente una, un progetto una progettazione il mio rapporto peraltro era un cominciando dal basso Dottor Oller ci parlava di un programma di un progetto che ovviamente deve avere una coerenza con un programma e parlando di programmazione comunitaria, appunto nel campo in cui ho giocato prevalentemente in questi anni, parlando di programmazione comunitaria, verificare questa coerenza è relativamente semplice, quantomeno perché molto preciso e molto ben eh, strutturato è un programma comunitario. Quindi chi ha un progetto finanziato con fondi comunitari ha come primo step quello di vederla coerenza con la programmazione regionale o nazionale, a seconda del tipo di, eh, di progetto, del programma in cui si inserisce questo progetto. Andando sopra della gerarchia della governance, eh, l'ideazione di un programma, ad esempio comunitario, deve avere coerenza con strumenti di pianificazione. Nel nostro caso parliamo principalmente di pianificazione territoriale ulteriormente pianificazione di risorse idriche in questa giornata. Dopodiché la coerenza della pianificazione ovviamente nasce da una eh, richiesta, da un'indicazione del livello politico. In questa scala che io ho scritto dal basso verso l'alto, nella mia esperienza di gestione pluriennale di progetti finanziati dalla programmazione comunitaria, il l'anello debole è la ricerca quando si idea un programma comunitario di coerenza con strumenti di programma il tipo di difficoltà è duplice di capire quali sono gli strumenti di, di eh, pianificazione adatti su cui eh, valutare la coerenza di, la, di un programma e capire se esistono tutti quelli che sarebbero necessari Parliamo di pianificazione di politiche, di azioni di progetti, di programmazioni di progetti che devono fare riferimento a strumenti di pianificazione di ordine ambientale. Ancora nella mia esperienza vedo che non tutti gli strumenti di pianificazione ambientale sono adeguati oppure sono addirittura assenti. Diferisco ad esempio alla necessità che venga a maturazione da parte del Ministero dell'Ambiente, la strategia nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, parlando di gestione di risorse idriche, di sanamento flu fluviale, è a tutti evidente come l'esistenza di una strategia di questo tipo adattamento ai cambiamenti climatici sia assolutamente necessaria per attuare una progettazione dentro una programmazione che sia efficace dal punto di vista ambiente. Per concludere, sto dicendo quindi che i programmi di assistenza tecnica, questa è la mia esperienza, assistenza tecnica, attenzione alle amministrazioni regionali e locali, quindi l'augurio, la necessità che ho visto in questi anni, l'augurio che faccio per la prossima programmazione, è quello di avere sempre eh, meglio a disposizione un set di strumenti di pianificazione adeguato. Ho citato prima la, eh, la strategia nazionale, adattamento ai cambiamenti climatici, strategia che molte regioni hanno già adottato, quindi occorre così, occorre diciamo, correre eh, un po in maniera di una necessaria coerenza di, di quanto decide a livello nazionale con quanto già attuato a livello regionale. Eh, per concludere, eh, mi piace ricordare una, uno spunto che mi è venuto dalla relazione eh, della... Diana Schipani, sindaco di Scontrone, quando ci faceva vedere con le sue slide eh, la vicenda diciamo, dell'intervento dell sul fiume Sano che mi ha portato alla mente un'esperienza sempre fatta gestendo assistenza tecnica con fondi strutturali per eh, regioni, le quattro regioni meridionali, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, un'esperienza eh, nella quale ho portato a Guten a visitare l'Agenzia Europea dell'Ambiente, funzionari di queste regioni, anche un paio di sindaci calabresi, per capire come diciamo così, usare l'Agenzia Europea, grande fonte di dati per costruire ad esempio i indicatori. È stata citata una fonte dell'Agenzia Europea questa mattina, ma quello che più mi ha colpito è stato un incontro con la Municipalità di Copenaghen che ci ha descritto, ci ha spiegato come ha costruito la, al tempo, due anni fa era ancora in costruzione, come stava costruendo la sua strategia del Comune per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Copenaghen nel 2011 era una bomba d'acqua, una insieme alla quale si è affrettata a una strategia per, per adeguarsi a quello che è un evidente segno di cambiamento climatico. Il punto che mi ha colpito è, che è solo questo. La modalità di costruire la strategia è assolutamente quella che, dire, con il buon senso, con gli strumenti tecnici che abbiamo, con i dati che abbiamo, sappiamo costruire anche noi. Il punto che più ho visto distante alle procedure che possiamo adottare è stato il punto in cui gli amministratori di Copenaghen ci spiegavano come fosse, eh, punto di snodo, punto di estrema importanza l'avere il consenso delle parti socio-economiche. Dicendo questo, ci dicono che abbiamo fatto una riunione con le parti socio-economiche, dopodiché abbiamo attuato la nostra strategia. Mi pare che l'esperienza un sindaco, no, un amministratore locale o regionale riguardo il necessario assenso delle parti socio-economiche sia assolutamente diverso su questo occorre lavorare con che strumenti non lo so ma livelli di semplificazione potrebbero essere ancora così individuali